Forza Polidori! Montaggio carta supporta filo muro, attenzione! Polidori decorazioni ci dà un saggio sul montaggio della carta. Non è che si vede tantissimo, insomma, su, su due peli, eh? eh? non ci interessa, noi abbiamo la regola d'arte. Che c'è lì? Ah, cosa? Un deluttore. Thank you. <ride> ma si scatta! Mi sa che non puoi c'è la mappatina? Ah, no, non sa che si è premuto, ecco! Ah, eh! Si è un po', sa questa No, fa... cosa... eh, fa... eh, ma... sì, ma... mi hai Ho sentito il ma... che era scattato il <ride> coso! Mi fatto via un colpo, mi fatti via! Mm. No, vabbè, vabbè, no, mi, mi vedo, che la lampadina. sti cazzi, non si dice quanti mille, però... Eh. Eh. Oh, non c'è il roma, c'è il <SILENCIO> <SILENCIO> Tu scena sto pezzo di carta da parati che tutto il resto mi Eh, lo okay, okay. vedi? un mm -hmm. momento mi stavo appoggiato. appoggiavo <ride> <ride> Su porta volta smaltata Che miseria comunque un pezzetto di carta da parati non c'è niente da fare eh. c'è sempre il suo perché molte voglio il taglio eh, boh. facciamo spaventare i tagli Segui secondo me. Eh. Il, filo più, più mm. il filo della porta è sicuramente più dritto. Il filo della porta? Rispetto al monto. C'è. Cioè. Sì, ma io ora taglio, cerco di tagliare abbastanza centrale, cerchiamo di fare un fare il svolto. E risvoltino? svoltino? Beh, è eh ma il risvoltino poi si vede. Vabbè, eh, Vabbè, ma, ma dentro non ci frega. No, là ti dai a filo qua almeno no no perché se ti appoggi sulla porta se tu ti appoggi qua sulla porta no Sul, la porta è dritta invece questo bordino qua non è tanto dritto perché questo è smorzicato, sì, sì. capito poi dopo quando ti rimane un pezzetto e eh, lo puoi risvoltare capito Anche se non so quanto deve regirà quel risbottino eh. Toccheri, ovviamente, c'è un po' di colla per bordi C'è pure la meno se vuoi eh